Ciao! Oggi ti voglio aiutare a fare chiarezza su alcune destinazioni che di solito si trovano veramente ai confini del mondo e che tu hai in mente, lo sogni, lo so che lo desideri tanto, ma ti devo anche dare appunto un'idea di budget che considera può variare notevolmente, soprattutto in base appunto ai servizi che scegli e opti. Allora, iniziamo con dei budget superiori ai 10.000 euro con Australia con un tour di almeno 15 giorni in Australia o in Nuova Zelanda a cui abbini poi un'estensione mare di circa 5 7 notti o alle isole Cook o alle isole Fiji questo bene o male ti può costare anche 12-13 mila euro se invece hai in mente il Giappone a cui abbinarlo con la Polinese anche in questo caso è un budget che supera i 10 Mila euro. La stessa cosa vale per un tour in California, cui fai un'estensione magari alle Hawaii oppure in Polinesia. Eh, anche due settimane in Polinesia possono costare 12-14 mila euro la stessa cosa può valere se tu fai un tour in Argentina per esempio che di solito spendi 10-12 mila euro oppure una Namibia di 14 giorni a cui poi vuoi abbinare per esempio un soggiorno mare alle Seychelles queste sono le mete ti dico che vengono più richieste ed è giusto che tu abbia in mente più o meno il budget che è superiore 10.000 euro ovviamente ne dobbiamo parlare di persona anche perché in questo caso i prezzi variano veramente notevolmente in base alle strutture scelte e anche ai tipi di volato quindi contattami e per avere appunto un preventivo personalizzato. Ti aspetto presto, ciao!